Volevo parlare a nome della squadra e noi, tutti, volevamo ringraziare eh, l'Atletica San Nicandro, eh, soprattutto il nostro allenatore Felice Dell'Aquila e anche tutti gli altri allenatori che ci hanno sempre supportato eh, affinché noi riuscissimo a raggiungere i nostri obiettivi, tra i quali molti che sono molto importanti. E, ci tengo anche a ringraziare i miei amici di squadra per tutto il supporto che mi hanno sempre dato, come anche noi abbiamo dato supporto agli altri, e questa è una cosa che mi fa molto piacere, continuare a parlare a nome della squadra. Uh, tutti uh, tutto il supporto l'affetto e um, tutte le volte in cui uh, voi tutti avete, siete riusciti in qualche modo ad um, aiutarci a superare le nostre difficoltà le nostre paure e, um, io stessa uh, mi, mi, um, ritengo opportuno ringraziarvi uh, perché senza il vostro supporto si, uh, sia del vostro ragazzi ma anche del vostro cari uh, allenatori non ce l'avrei fatta se ricordo soprattutto il sindaco il presidente Luca Gianmario, uh, perché è lui il diciamo il il, il, il, il, il, il promotore dell'associazione dell e um, grazie infinito a tutti voi gli allenamenti quando programmiamo, però so, la cosa bella è che hanno creato un loro gruppo, che si vedono, adesso sono diventati anche amici penso, non cioè so se si frequentano, escono fuori, dicono di cotte di cui del, del gruppo penso, pure so, forse quando mi che cosa gli altri, però la cosa bella è che quindi sarei nata una bella amicizia pure fuori dall'atletica e questo mi fa piacere, bravi ragazzi.